Raccogliere un libro, una penna, scrivere al computer, usare il touchscreen del tablet, del telefono o spegnere la luce. Sembra facile, non per tutti lo è. Ripensando a quel vecchio telefilm, ci è venuta un'idea. Perché non creare per end una mano robotica che riesca ad abbattere le barriere di queste semplici azioni? L'esperienza di questi anni nell'ambito delle tecnologie per la disabilità mi porta a dire che anche la pressione di un semplice tasto di accensione di un computer può essere una barriera insormontabile. La nostra classe ha quindi pensato di dare una mano realizzando una mano. Il progetto Green for Social ci sembra una grande opportunità Abbiamo deciso di aderire a questo progetto con altri soggetti che credono in quest'idea. Fab FabLab ci vengono proposti diversi progetti. Quando abbiamo sentito del progetto Third End, subito ci è piaciuta l'idea di poter dare un grosso contributo eh, in quanto riteniamo che questo sia un progetto che potrà avere un forte impatto sociale. Abbiamo subito acceso le macchine e il cervello e ci siamo messi a progettare prima la parte software e, e poi quella hardware utilizzando dispositivi come Arduino e la stampata 3D e siamo certi di un ottimo risultato. Incontrare un gruppo di studenti motivati, due realtà innovative e professionali come FabLab e Softime, il supporto alla provincia di Biella e l'idea di un oggetto speciale per usare oggetti normali ci è sembrata un'occasione da non perdere e il Team for Social l'opportunità perfetta per realizzare il nostro progetto.